1921, siglato il trattato anglo-irlandese. 1983, muore Umberto Terracini. 1990, un jet dell'aeronautica militare precipita a Casalecchio di Reno. Commenta il Fatto del Giorno Roberto Papetti, direttore dei Gazzettini. Oggi parliamo di uno dei più straordinari attori italiani, Gian Maria Volonte.